ragazzi siamo in diretta dall'Ecotecno Parco stiamo facendo questa visita con la delegazione peruviana vedete questo è un nuovo modello sei posti silenziosissimo settimana sarà possibile di viaggiare in esso sì. che ha un sì, sì, sì. vedete il modello nuovo che è stato già messo sulla linea e tra una settimana tutti quanti potrete viaggiare su questo treno chi ha comprato il biglietto dell'Ecotecno Park e chi ha fatto la qualifica oltre che i manager avete visto ragazzi siamo in diretta dall'Ecotecnoparco e stiamo lavorando per voi. Vedete gli alberi che abbiamo piantato che qualche anno fa, sta già, stanno già crescendo, la casa ecologica e adesso vedete sta nascendo una nuova linea sono in costruzione i lavori vedete come è silenziosa nemmeno si sente la macchina questa è un 6 posti impressionante ragazzi questa macchina viaggia a 150 km/h Se sta sospendendo così, può ir hasta 150. Se è montato, quindi on top, se to è nella montagna, arriva può ir hasta 500. E come sottile la stringa, guardate, qua siamo sui 2 cm, più o meno, una cosa impressionante, ragazzi! 2 cm di stringa per una. No, no, no, è un peccato. Sta arrivando di nuovo. I'm okay.